Io sono il vostro studente di spagnolo per qualche mese, uh, mi chiamo Marco Rossi, sono grosseto e insegno per da 5 anni. Uh, ora ci sono voi. Vai lì. Allora, io mi chiamo Mario Ferretti, ho 16 anni, ho scelto il linguistico perché mi piacciono le lingue e viaggiare. Che davanti? Io mi chiamo Samia, ho 17 anni e anche io ho scelto il linguistico perché mi piace viaggiare. E sì, via, come ti chiami? Io mi chiamo Nicola Rigoni e anche io ho scelto il linguistico perché viaggiare. Sì? Io mi chiamo Carlos Perez, ho 17 anni, vengo da Cuba e io ho scelto il linguistico perché mi piace il cinese. Allora, adesso iniziamo la lezione. Eh, il vostro docente mi ha detto: c'era un tema da consegnare entro oggi. L'avete fatto? Nicola, Nicola. dimmi. Io ho avuto dei problemi familiari, professore. Eh, va bene, dai. Te, Carlos? Io ho avuto dei problemi a casa. Sì, vabbè, bene, allora te pure con la storia della famiglia e i problemi familiari. L'unica cosa è dei fatti, è i suoi compiti. Chissà che stai facendo poi. Un'altra schiena a casa, non portato. caso. Eh, non lo vedi. Ok, qui ci sta i soldi. Perfetto, la torre Martinez. No, raga, mi si scusa un fa spagnolo però... Beh, tanto non c'è il professore. Ma, fatto, ma che te frega? Vai, hai ragione, ma che me ne frega, dai. Oh, guarda, ci sono, ragazzi. Ciao! Ciao! Okay. ciao. Okay. ciao. Venite qua! Andiamo a fare un giro, va? Non visto oggi Carlos come era vestito a scuola, sì. no, sembravano vestiti presi dalla Caritas. No, si, sì, che sfigata! Facciamo un'annaccia e, meno... e non rientravano anche... <ride> e meno Yusuf di buono Allora, come andavo andato? Bene, a te. C'è cioè, tutto a posto, dai. Meno male. Ma mi fa ripreso tanto? Però... No, però ho preso l'altro più di te. <ride> vabbè andiamo a giocare così il e vediamo chi vince Andiamo. Io non sono un Ok. E. Cristian. E. La Quando ho lasciato sempre questo che perdente che sei cioè non sei buono neanche a tirare avanti la tua squadra io no, capitano sei eppure giochi a calcio dovresti avere tutte le qualità per giocare a basket Che ok stupido accidente abbiamo perso non è stata una bella partita Gaia se la prendeva sempre con me e ci sono rimasto molto male però pensandoci facevo lo stesso con Carlos come quella volta fuori con i ragazzi Forse ho sbagliato. Uh, per casa c'è da fare un lavoro in gruppo su una città spagnola a vostro piacere. Le coppie sono Matteo Tommaso, Samia e Gloria, Greta e Viola, uh, Francesco e Vittoria e Carlos e Nicola. Carlos, come stai? Bene, vai. Ma no, il professore doveva farlo insieme? Ah sì, Super. Eh, sì. Bravo. Io chiedo scusa per tutto quello che tu ho fatto. Ah, ok, va bene. Scusami. Eh.